Ehi, hey, sei il ranocchio Kermit? Yeah, sì eh, Io sono Scooter Bene, bel nome Sono il nuovo Dodò Dodò? Eh No, abbiamo ranocchi, maiali e galline qua attorno Ma non abbiamo un dodò, a parte il fatto che tu non hai l'aspetto di un uccello <ride> Buona questa, ma non hai capito niente Senti, io sono il nuovo dodò Do il caffè, do i sandwich, do tutto quello che vi serve, capito? Capisco E lavoro veramente per poco E sono pieno di idee per il vostro teatro Comincio questa sera, va bene? Senti un po', ragazzo, mi spiace, ma sei troppo giovane Non hai esperienza e oltretutto non abbiamo soldi in bilancio, capisci? Sai che mio zio è il padrone del teatro? Yeah. Cominci oggi, portami il caffè, il tuo salario è 20 la settimana. <ride> Pronti per il prossimo numero? Possiamo fare 25. Ma non posso spendere tanti soldi! Mio zio, ne sarà veramente dispiaciuto. Facciamo 30. Eh. Eh. Eh. George, George, eh. vieni qui. Eh. Ho da fare. Vieni qui, ah. conosci Scooter? Ah. Eh, questo ah. è Scooter, ah. il nostro ah. nuovo dodò. Se ti serve qualcosa, puoi dirlo a lui. Niente eh. mi serve, niente. Eh. Non mi serve niente da un ragazzino. Ascoltami bene, ragazzo. Io sono stato in questo teatro sin dall'inizio, capisci? Prima che il nuovo padrone lo portasse alla rovina. Il tetto è pieno di crepe, le poltrone sono strappate e l'ambiente è un caos. Ascolta, lui è il peggiore. Lui è mio zio. Lui è il più grande. E questo teatro non ha problemi. Bene. Tuo zio ha realmente la testa sulle spalle. Uh -huh. A differenza di altri. Buonasura. Kermit, Kermit, che Kermit, fermati, fermati, Kermit, cosa, devo cosa, parlarti, cosa, cosa? Kermit, ascoltami, senti, senti, c'è un ragazzo che mi segue per tutto il teatro Sì, lo so, il suo nome è Scooter Bello, bel nome Sì, lo dico anch'io Il guai è che mi segue, mi segue dappertutto e mi rifila certe battute per il mio numero che sono spaventose Senti, Fozzi, che vuoi dire? Che voglio dire, caro Ranocchio, senti, senti. Ecco, una di quelle battute che mi ha rifilato, è terribile. E che battuta parli? Gonzo, Gonzo, senti pochi, una di queste battute. Sono stato in un albergo così riservato che il gabinetto non veniva indicato. Ah, veramente carina, ah, mi piace. Ah, ah, ah. Eh, mi permetta di parlarle di mio... Ciao, Fazzi! Eh? Oh, oh, oh, oh, ciao, Scooter. Um, Fozzi, sai, io credo che tu sia il più grande attore che ci sia mai stato. Uh -uh. Uh -huh. Cosa? Eh. Tu pensi che io sia... Oh, bello! Lo credo sul serio, sul mio onore! Sì. Tu sei il migliore! Sì. Nessuno, nessuno dice una barzelletta bene come te, ogni frase, ogni battuta, ogni cosa che dici, ah. mi fa veramente scoppiare da ridere. Sì, sei tutta una risata! Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E allora mi permetta di parlarle di mio cugino, eh. è così ricco che la sua automobile è tutta tappezzata di carte di credito. Ah. Uh. Vai avanti, cosa c'è scritto? Eh. Il padrone qui è suo zio. Uh -huh. Era una battuta! Ah si sì. <ride> ah